Ciao, sono Luca Tagliatela e ti do il mio personale benvenuto su Trasferimento Sicuro, il primo sistema dedicato a chi vuole trasferire la propria residenza fiscale al di là del confine italiano all'estero e vuole farlo in maniera semplice, legale e sicura e soprattutto vuole farlo in maniera incontestabile da parte dell'autorità fiscale italiana perché è questo uno dei principali problemi che andremo a chiarire nel corso del video che stai ascoltando ed è questo uno dei principali problemi che... Ehm, deve essere risolto prima ancora di effettuare un trasferimento di residenza all'estero. Probabilmente se sei qui, infatti, sei o un imprenditore o un professionista, a prescindere che tu lavori o meno integralmente sulla rete, a prescindere dal fatto che il tuo business sia al 100% o uh, allo 0% digitalizzato. Sei qui perché sei alla ricerca di una soluzione a un problema importante, un problema che eh, i tuoi padri, i tuoi nonni probabilmente sentivano prima di te se hai ereditato l'azienda, l'attività anche di professionista che stai portando avanti o che senti eh, nella misura in cui stai decidendo se aprire la tua attività direttamente per la prima volta in Italia o se effettuare a questo punto direttamente un trasferimento all'estero perché potrebbe darti dei vantaggi, come ti darà, come ti spiegherò, molto importanti. Infatti non è un segreto che la tassazione in Italia oggi sia insostenibile, non è un segreto che sia una delle prime cause di fallimento dell'azienda, il fatto che alla fine dell'anno un imprenditore o un professionista si portano a casa circa il 33% o il 34% del fatturato annuo, questo vuol dire che dal 1 gennaio al 30 settembre fondamentalmente si lavora per pagare lo Stato. Questa è chiaramente una follia, è qualcosa che è sfuggito di mano alla classe politica italiana e eh, può essere risolta con un trasferimento di residenza, andando a vivere infatti in un altro paese è possibile eh, ottenere dei benefici impressionanti e soprattutto non sottostare più a quella che è la burocrazia elefantiaca dello Stato italiano, ma ci arriveremo. Um, uh, probabilmente uh, invece in questo momento è importante esaminare quelle pratiche che hai, um, attraverso le quali sei passato che se sei un imprenditore, che se sei un professionista fino ad oggi per cercare in qualche modo di abbattere il pesante carico fiscale che uh, lo Stato italiano um, appioppa al, al fatturato della tua impresa alla fine probabilmente eh, se hai ereditato la tua azienda o se porti avanti un'attività di famiglia da generazione, hai eh, più di chi inizia adesso mh, preso eh, coscienza del problema della tassazione e in qualche modo hai cercato di abbattere giustamente o ingiustamente, eh, come dire, legalmente o anche con metodi più borderline, il, il, la pressione fiscale. Quindi probabilmente che cosa avrai fatto nel corso del tempo? Avrai provato a fare del nero per esempio incassando um, i tuoi fatturati, incassando i tuoi ricavi senza, senza dichiararli. Il problema del nero è un problema importante che già negli ultimi anni in realtà lo Stato si è dato la briga giustamente di... Um, di contrastare in maniera piuttosto importante, tant'è che oggi fare nero è follia sia da un punto di vista operativo che da un punto di vista legale. Follia perché? Perché eh, al di là chiaramente delle sanzioni altissime che rischi, per le quali appunto non ne vale assolutamente la pena, ma ehm, fondamentalmente ti ritrovi in mano con della carta straccia ossia ti ritrovi in mano con un contante che puoi utilizzare per piccole spese probabilmente ma al di là del supermercato avrai difficoltà poi a spendere cioè puoi fare nero fino a un certo punto ma in realtà se poi ti misuri con quelle che sono le spese importanti con quelli che sono eventuali investimenti da fare sia a livello personale come per esempio l'acquisto di una casa, piuttosto che di un'autovettura, piuttosto che poi reinvestire questo denaro all'interno dell'impresa, chiaramente ti ritrovi con un problema impressionante perché quel denaro eh, acquiste, acquisito a nero è esattamente pari a carta straccia, per cui non è una pratica da prendere più in considerazione. Probabilmente un'altra pratica alla quale avrai pensato è quella di eh, portare i tuoi soldi su un conto corrente offshore. Questa era una pratica molto in voga soprattutto negli anni 80, negli anni, negli anni 90 ed è una pratica che ehm, oggi è contrastata in maniera oserei dire quasi definitiva. Cioè mentre prima si portavano banalmente, adesso banalizziamo, i soldi in Svizzera piuttosto che Uh, a Monte Carlo piuttosto che nell'Eichstein, adesso uh, questi baluardi, queste roccaforti dove vigeva un segreto bancario impenetrabile e dove fondamentalmente quello che andavi a fare lo sapevi tu e soltanto tu. Uh, questa impenetrabilità, questa corteccia di uh, segretezza in realtà è stata completamente sconfitta, completamente debellata grazie all'attività del, internazionale dell'Ox. Che cosa vuol dire? Che il momento che tu vai a portare questi soldi in Svizzera piuttosto che Uh, in altri paesi ormai uh, sono rimasti pochissimi quelli che non hanno più che non aderiscono più che non aderiscono a uno scambio di informazioni, quindi uh, anche l'agenzia delle entrate italiana viene a sapere esattamente dove hai portato quei soldi e quanti ne hai portati. Uh, ripeto, è una cosa che veniva fatta negli anni passati, um, dal 2010 in avanti, in realtà l'attività di intelligence, l'attività di um, uh, sensibilizzazione. Del, dell'Oxie a livello internazionale ha messo in piedi una cosa che si chiama scambio automatico di informazioni finanziarie e tali per cui, appunto, come dicevo uh, poco po po poc'anzi, anche quelle che erano le roccaforti del segreto bancario come la Svizzera, come la stessa Hong Kong che adesso aderirà anche allo scambio di informazioni dal prossimo anno, ancora la stessa Dubai ha aderito a questo scambio di informazioni fondamentalmente ha reso quindi impossibile e soprattutto inutile questa pratica, puoi cioè portare i soldi all'estero i giorni che li usi ti verranno a chiedere però perché, per quale motivo li stai usando e soprattutto da dove provengono, quindi facciamo molta attenzione. Ancora, probabilmente se sei un imprenditore o un professionista, per cercare in qualche modo di abbattere la pressione fiscale, di ridurre la base imponibile, eh, che cosa hai fatto? Hai cercato di inventarti costi oppure di utilizzare delle pratiche estremamente borderline che oggi vengono suggerite con una certa facilità, con una certa superficialità in rete per, per cercare appunto di creare dei costi di fatto però fasulli o fintamente fasulli, quindi hai cercato di dedurti le spese personali dall'azienda oppure hai cercato di dedurti le spese che non sono deducibili al 100% al 100%, queste pratiche sono piuttosto conosciute, queste altre pratiche sono piuttosto conosciute da parte dell'Agenzia delle Entrate e sono esattamente le prime cose che ti vengono a contestare, a controllare nella misura in cui dovessero effettuare un accesso, un'ispezione o una verifica presso la tua azienda, quindi facciamo molta attenzione. Quindi il punto qual è? Che oggi tutte queste pratiche non solo sono inutili, non solo sono dannose e mettono a rischio addirittura la libertà personale dell'imprenditore e del professionista a determinate condizioni. Ma il messaggio che deve passare è che oggi è assolutamente possibile mettere fine ai nostri problemi dal punto di vista della tassazione e non solo. Adesso andremo a vedere quali sono gli altri problemi, e gli altri vantaggi che può portarti un trasferimento di residenza all'estero e, ehm, eh, e, e la soluzione del trasferimento scusa, è assolutamente la soluzione definitiva a, a, a queste pratiche illegali che in realtà fanno più danni che, uh, che vantaggi. Questo perché da uh, una decina d'anni a questa parte in particolar modo il processo di, digi di digitalizzazione e di globalizzazione ti permettono di spostare in pochi minuti la tua azienda, la tua attività dall'altra parte del confine italiano. E andiamo a vedere allora quali sono questi vantaggi, questi benefici concreti, immediatamente perseguibili, immediatamente raggiungibili una volta che ci spostiamo, che spostiamo la nostra attività. Al di, là del confine, al di là del confine italiano. Numero uno sicuramente, e uh, siamo qui per questo, del resto andremo incontro ad una fiscalità uh, più bassa. Questo non vuol dire non pagare le tasse, ma vuol dire pagare un giusto ammontare di tasse tale per cui io posso sia mandare avanti il mio business in maniera lecita, sia usufruire i servizi pubblici che probabilmente funzioneranno meglio di quelli della nostra penisola, sia uh, come dire, avere una vita reale, una vita sociale che uh, non non debba essere, che non debba votare interamente intorno alla, alla crescita dell'azienda perché se non cresce l'azienda non ho i soldi per pagare le tasse, punto. Beneficio numero due la paura del fisco, la paura del fisco è una paura concreta che molti imprenditori che mi stanno ascoltando conoscono evidentemente perché chi fa impresa e realizza determinati fatturati avrà sicuramente avuto a che fare con gli organi dell'agenzia delle entrate piuttosto che con i funzionari della guardia di finanza molti dei miei clienti hanno avuto questa spiacevole esperienza e alcuni, devo dire, sono rimasti traumatizzati. Parliamo di persone che ehm, lavorano in totale trasparenza, lavorano in totale legalità, fanno dei fatturati piuttosto importanti e proprio ehm, il, come dire, il fatto di essere bravi, proprio il fatto di realizzare dei fatturati piuttosto importanti è la causa della loro sfortuna, perché è evidente che in un paese come l'Italia, l'Agenzia delle Entrate andrà a bussare alla porta di chi eh, guadagna di più, perché chiaramente fatturato più grande vuol dire accertato più, più grande, cioè vuol dire portare a casa più soldi nella misura in cui, nella maniera in cui. Andiamo a trovare l'agenzia, va a trovare delle cose che non vanno. Il problema è che c'è un atteggiamento piuttosto aggressivo che, devo dire, dalla, nella mia esperienza l'ho ritrovato soltanto in alcuni altri paesi del mondo. Devo dire, probabilmente secondo soltanto l'aggressività dell'agenzia, dell delle autorità fiscali coreane l'atteggiamento è quello di voler per forza trovare qualcosa che non va anche quando non è il caso e soprattutto, e questo chiaramente non è dovuto soltanto agli organi accertatori ma anche alla, alla politica fiscale, quindi alle leggi fiscali in essere esistono delle normative tali per cui abbiamo delle sanzioni elevatissime delle sanzioni che addirittura possono sfociare piuttosto semplicemente nel penale, quindi addirittura addiritt arrivare a limitare la libertà personale per errori in dichiarazione, per errori nel bilancio, perché c'è chi chiaramente no, mette le mani nei bilanci e nelle dichiarazioni a proprio vantaggio, ma c'è chi anche fa uh, degli errori e non se ne accorge, perché parliamo comunque di cose piuttosto complesse, anche i miei colleghi possono, hanno fatto si sono trovati in queste spiacevoli situazioni nel corso degli anni, quindi Um, si è arrivati al paradosso per cui l'investitore, l'imprenditore che uh, ha una determinata disponibilità evita di reinvestire in determinati settori evita di espandere anche la propria azienda all'interno della penisola italiana perché ha paura che quell'espansione no, quel, quel far girare le navi detto banalmente all'interno all all dei, dei confini italiani possa in qualche modo, e di fatto è così esporlo alle um, contestazioni dell'agenzia dell delle Entrate piuttosto che della guardia di finanze quindi il paradosso è che Piuttosto che farmi uh, venire in casa dall'agenzia delle entrate, io evito di investire perché non voglio passare per problematiche o per contenziosi che iniziano e non finiscono, quindi il secondo problema che ci portiamo via con noi e che risolviamo immediatamente è quello di non aver più paura del fisco, quindi se siamo degli imprenditori in gamba, dei professionisti in gamba, possiamo muoverci in maniera sicuramente più disinvolta, in maniera uh, sicuramente sempre, ovvia, uh, come dire, uh, sempre in linea con la nostra idea di impresa e uh, senza freni, senza inibizioni inutili. Dopodiché, Uh, sicuramente questo, chiaramente, il diminuire le tasse, aumentare gli investimenti ci darà più soldi. Questi più soldi ci daranno la possibilità di reinvestire all'interno dell'azienda, che cosa che oggi in Italia assolutamente è difficilmente, è difficilmente uh, possibile. Andremo sicuramente a guadagnarne a livello di tempo perché uh, se in Italia è normale mai, c'è una mentalità per cui lavorare 24 ore al giorno è la normalità, ecco, a qualcuno può piacere, non lo metto in dubbio, io sono il primo, però ehm, come dire, eh, se oggi tu lavori 24 ore al giorno riesci a tenere l'impresa, riesci a tenere lo studio a galla, non è così dall'altro lato evidentemente, perché pagando meno tasse, avendo più soldi a disposizione, investendo nell'azienda si riesce anche a, eh, come dire, a delegare di più, si riesce anche ad aumentare il numero di dipendenti, aumentare il numero dei, dei collaboratori, insomma a far crescere l'azienda in maniera, più, um, in maniera più, più serena e quindi um, si riesce in qualche modo a trovare um, la quadra. Un altro vantaggio immediatamente tangibile è sicuramente quello di andare incontro ad una burocrazia molto più semplice, esistono paesi in cui infatti la burocrazia uno, di fatto non esiste in alcune giurisdizioni, penso a Hong Kong, penso alla stessa, alla stessa Dubai, ma senza Arrivare a trasferimenti così drastici, tra virgolette, nel senso senza dover abbandonare anche all'interno dell'Unione Europea. Esistono delle giurisdizioni che, ehm, che ci danno un accesso a una burocrazia estremamente semplice e eh, che non ci fa venire esaurimento nervoso se non riusciamo ad emettere una fattura in compliance con legislazioni che cambiano ogni 5 minuti. Penso all'Inghilterra, penso alla stessa Malta. Uh, penso anche alla, alla, alla, alla stessa Spagna insomma volendo rimanere anche all'interno di una democrazia piuttosto simile e piuttosto vicina a quella italiana quindi uh, come dire eh, anche il vantaggio burocratico non è un vantaggio da sottovalutare perché più burocrazia vuol dire più costi anche per il commercialista evidentemente quindi eh, meno burocrazia vuol dire meno costi da sostenere e più tempo da dedicare a cose serie alle aziende e non a rimanere in linea con le normative o con le agevolazioni che cambiano, fanno finta di cambiare ogni 5 minuti. Del resto le polemiche all'ordine del giorno in Italia da parte dell'ordine dei commercialisti sono fondamentalmente su tutte le prime pagine, quindi non, ve le devo, non devo stare qui a, a spiegarvele io. Un altro vantaggio fondamentale da non sottovalutare, anzi probabilmente eh, dovrebbe essere considerato come il vantaggio numero uno, è a questo punto quello di potersi mettere finalmente a livello della concorrenza. Perché quando tu lavori in Italia e tassi la tua attività al 70% e ci devi lavorare 24 ore al giorno e il tuo concorrente mattese piuttosto che il tuo concorrente tedesco, perché comunque eh, anche la Germania ha dei vantaggi da non sottovalutare, il tuo concorrente austriaco ha ah, a disposizione il 20 il 30 o il 40 di fatturato in più che non deve dare in tasse e porre l'industria all'interno dell'azienda o in qualche modo può influire sui prezzi del, dei prodotti che magari possono essere gli stessi tuoi ma lui può evidentemente praticare al di là dell'iva può praticare evidentemente dei prezzi più bassi dei tuoi quindi la concorrenza oggi di te italiano e chiaramente anche questo non devo spiegarti io non è italiana ma è internazionale e mondiale però Uh, evidentemente non giochiamo tutti uh, con, uh, con le stesse armi, insomma in questa guerra della concorrenza non abbiamo tutti uh, uh, la stessa potenza di fuoco dalla, dalla nostra parte, sicuramente non se siamo non se siamo in Italia. Adesso invece voglio fare una, una cosa molto importante per chi mi sta ascoltando, cioè voglio tentare di uh, rispondere a, a tutti i suoi dubbi, di andare a risolvere tutti i dubbi che ancora ha in testa in questo momento, perché evidentemente il trasferimento di residenza è un passo importante che um, va fatto uh, nell'ottica di una pianificazione, nell'ottica di um, chiaramente un progetto di progetto di vita e che soprattutto non è legato unicamente, non è guidato unicamente da un driver di natura fiscale, cioè il risparmio fiscale è sì importante e sì fondamentale nella misura in cui evidentemente se me ne vado cercherò un paese dove posso stare meglio e non un paese dove posso stare peggio dell'Italia, però l'obiezione dove si pagano meno tasse non è non è l'unica da prendere in considerazione quando si fa un trasferimento di residenza. Allora andiamo a rispondere a alcuni dei dubbi che nel corso di questi ultimi anni mi sono stati posti e a quale punto avrò risposto una, un centinaio di volte. Allora, a questo punto facciamo un video e li, e li confutiamo una volta per tutte, così la prossima volta che un cliente me lo dice, gli giro direttamente il video se già non se l'è ascoltato. La prima domanda, chiaramente la più banale, un trasferimento di residenza fiscale, è tutto legale? La risposta è sì, è tutto legale se lo fai davvero. Nella misura in cui eh, andiamo a sradicare il centro dei tuoi interessi vitali in dall'Italia dall e lo andiamo a portare in un altro paese, il procedimento diventa legale al 100%. Attenzione, Parliamo di una pratica legale, tra l'altro protetta all'interno dell'Unione Europea da un articolo 49 sul trattato del funzionamento dell'Unione Europea. Cioè esiste un principio all'interno della comunità che uh, si chiama libertà di stabilimento in base al quale chiunque ha uh, la possibilità, ha la libertà, poiché di libertà si tratta, di potersi uh, spostare dove gli pare. Chiaramente quando usciamo dal, dal di fuori della comunità europea ehm, non è che non essendoci un principio legale o non possiamo stabilirci. esiste un principio chiaramente di ordine puramente logico che è quello che eh, ci dice che possiamo andare a vivere lì dove ci pare, e nessuno ci deve restringere questa, questa, questa possibilità. È chiaro che eh, se ci muoviamo in Europa, abbiamo delle agevolazioni all'interno della comunità economica europea, con la nostra carta identità possiamo andare un po' dove ci pare, non abbiamo restrizioni, non abbiamo limiti temporali, mentre se ce ne andiamo evidentemente in, in, in Ucraina piuttosto che in, negli Stati Uniti, piuttosto che in Brasile, piuttosto che in Thailandia, allora dobbiamo fare i conti con dei limiti temporali o perlomeno dobbiamo fare Uh, i conti con, uh, con le visa, cioè con i permessi e quindi dobbiamo capire quale permesso va bene per noi per quanto tempo possiamo rimanere con quel permesso come fare a superare il limite temporale eccetera eccetera quindi esistono dei limiti burocratici cioè, al di fuori dell'Europa ma sono assolutamente dei limiti uh, superabili e che non inficiano la legalità di un trasferimento quindi domanda è tutto legale? risposta sì, è tutto legale al 100% la seconda domanda che spesso mi fanno è se mi trasferisco che cosa rischio? Uh, cioè uh, molte persone, non, e questo rientra uh, un po' uh, nell'attività, come dire, uh, è un po' la causa dell'attività uh, di demonizzazione della, dei mediatico, secondo me, quindi parte di giornali e telegiornali. Quindi le persone o anche gli imprenditori, soprattutto gli imprenditori che fatturano bene, mi dicono uh, sì, mi trasferisco, ma uh, se mi trasferisco poi mi accertano, se mi accertano poi mi fanno un culo così perché eh, andranno a, a scartabellare fino all'ultima fattura, fino all'ultima registrazione contabile pur di potermi contestare qualcosa perché me ne sto andando e quindi sto portando via evidentemente un carico di tasse, in alcuni casi anche piuttosto importante. Allora, eh, il rischio di un accertamento evidentemente c'è, soprattutto in quest'anno, in quest'ultimo anno quest l'Agenzia delle entrate, e eh, autorità, le autorità fiscali italiane hanno cercato quantomeno sulla carta di aumentare eh, la possibilità o quantomeno il rischio di essere accertati per chi è iscritto all'aereo, addirittura dal primo gennaio 2010. Quindi, evidentemente il rischio di un accertamento c'è, però questa cosa non deve scoraggiare, perché nella misura in cui siete seguiti da un consulente che vi dice esattamente che cosa fare, che cosa, come muovervi all'interno di uno scenario che non è soltanto quello italiano e non è soltanto quello del paese di destinazione, ma uno scenario internazionale. Quindi seguendo determinati step, seguendo determinati paletti che non sono neanche difficili da seguire, si può in ogni caso eh, evitare eh, non tanto il rischio di accertamento, ma Uh, si ha la matematica la certezza di non avere nessun tipo di problema, cioè si riduce il rischio a zero. Muoversi prima quindi, quindi contattare un consulente prima di trasferirsi, uh, annulla uh, questo, questo rischio, non il rischio dell'accertamento, ma sicuramente il rischio di pagare le sanzioni perché qualcosa si è fatto male, il rischio di contestazioni um, sostanziali, di contestazioni reali. Quindi, che cosa è rischio? Se fai le cose per bene, fondamentalmente non rischi nulla. Um, sempre nel tema del rischio, um, perché è una, una, una tematica piuttosto importante, poi se ne sente parlare tanto sul, anche, anche, i, anche in internet, quella della doppia tassazione. No? Dice, io me ne vado in un altro paese, allora l'Italia mi tassa, mi tassa anche. Ehm, mi tassa anche il paese di destinazione allora in questo caso è chiaro che eh, il rischio, cioè è un rischio concreto ma anche qui se ci si muove per tempo se ci si muove prima di un trasferimento il rischio viene completamente annullato il rischio rimane se ci si muove se si contatta un, un, un, un consulente dopo il trasferimento che è quello che capita a me nel 30-40% dei casi dei miei clienti cioè molti miei clienti vengono da me dopo 4-5 anni da parte del dopo che hanno fatto il trasferimento qualcuno addirittura si è dimenticato di iscriversi all'aire, qualcun altro si è ritrovato una cartella di Equitalia a casa il giorno che è rientrato per le vacanze. Um, quindi facciamo attenzione, la doppia tassazione è un rischio reale se ci, si, se ci si interessa del problema dopo, è un rischio assolutamente gestibile, è un rischio assolutamente evitabile se ci si muove prima. Attenzione anche qui come si elimina la doppia imposizione. Molti consulenti vi dicono sì, ci sono i trattati, i trattati vi riducono la tassazione, eccetera, eccetera. Facciamo attenzione però perché a seconda del paese nel quale ci, uh, ci spostiamo, il trattato può del trattato, cioè la convenzione. Contro le doppie imposizioni, così si chiama a livello internazionale del, sul modello dell'Ocse, potrebbe esistere come anche no, potrebbe, potrebbe avere determinati tipi di regole, ma potrebbe anche avere um, un'allocazione un di diritti di imposizione, così si chiama, cioè decide fondamentalmente la, la Convenzione decide chi tassa cosa, quale Stato tassa cosa. Però bisogna fare attenzione perché a seconda dello Stato, a seconda della categoria reddituale che andiamo a prendere in considerazione, le regole possono cambiare, quindi obiettivamente potrebbe esserci un rischio di doppia di doppia tassazione. Vi faccio un esempio, una cosa di un lavoro dipendente, la vostra multinazionale disposta dall'Italia perché vi vuole far lavorare in Inghilterra, si applica un determinato tipo di regola, piuttosto che se hai un'impresa, prima ce la vivi in Italia e dopo ce la vivi in Svizzera a cavallo, e la sposti a cavallo d'anno, potrebbe esserci un altro tipo di problema, un altro tipo di imposizione, quindi un rischio di, di, di, anche la risposta alla domanda, rischio a doppia imposizione, la risposta è se ti muovi prima, sicuramente no, a determinate condizioni no, sicuramente un bravo consulente saprà cosa consigliarvi e secondo quali tempistiche muovervi Evitare qualsiasi problema di doppia tassazione, mentre se ti muovi dopo diventa poi un rischio concreto perché non dimentichiamo che gli organi accertatori possono andare indietro nel tempo, quindi non verranno a contestarvi soltanto l'anno di imposta nel quale vi hanno beccato, ma poi apriranno a cascata quelli che sono preceduti. Quelli che sono preceduti, chiedo scusa. E quindi tu il problema te lo ritroverai da un anno ai cinque anni precedenti, quindi facciamo sempre molta, <coughs> molta attenzione. Un'altra domanda classica, eh, piuttosto banale, eh, ma non per tutti, è posso tornare in Italia una volta che mi sono trasferito all'estero? E qui devono passare due concetti importanti. Concetto numero uno, eh, il trasferimento di residenza non è una pratica definitiva, cioè non è una pratica incontrovertibile, si può in ogni caso sempre e comunque tornare sui propri passi. Chiaramente bisogna seguire determinati step, bisogna farsi consigliare per evitare casini con il fisco, però... Non, non stiamo andando via per non poter tornare mai più numero uno, cioè se io domani voglio tornare in Italia a vivere, lo posso fare numero due, se invece voglio tornare, in, cioè nel in paese di destinazione dove andiamo altro concetto che voglio far passare è che il paese di destinazione non è una prigione, quindi il giorno che io voglio tornare in, in Italia per le vacanze d'estate, per, uh, uh, per Pasqua per incontrare alcuni clienti, per salutare i genitori per periodi più o meno lunghi lo posso assolutamente fare, non c'è una barriera all'entrata, non, non c'è una, una corteccia invisibile per cui l'aereo si disintegra, eh, potete tranquillamente tornare e ehm, chiaramente determinando, rispettando determinate condizioni, perché se siete andati a vivere in un determinato paese vorrei dire che il centro dei, voi, dei vostri interessi vitali sarà in quel paese e non sarà più in Italia, però è possibile tornare in Italia sia Ritornare a vivere in Italia definitivamente, sia ritornare per le vacanze. Ok, quindi in, entrambe queste cose devono essere in ogni caso gestite e discusse con il consulente. Un'altra domanda che spesso mi fanno è: perché se ne parla allora così male, così tanto male in tv? Se ne parla così tanto male in tv, eh, purtroppo, perché ehm, eh, prima di tutto oh, le, i temi dell'evasione e dell'elusione sono dei temi che fanno notizia e soprattutto eh, eh, e quindi si cerca di far passare per elusione e per evasione anche pratiche come quelle del trasferimento che di fatto non lo sono. Dall'altro lato se ne parla male perché negli anni c'è poi chi obiettivamente ne ha abusato, qui non si può dare la colpa alla stampa, soprattutto determinati personaggi dello spettacolo che, eh, di cui evidentemente non faccio nomi ma che sono nelle cronache, che sono passati comunque alla, alla cronaca, sono quelli che fondamentalmente 9 su 10 si, si trasferivano tutti quanti a Monaco. A un certo punto si portava a Monte Carlo, e, perché si era diffusa questa notizia che se prendevi la residenza fiscale a Monte Carlo non pagavi le tasse, allora tu ci andavi a vivere, ti prendevi un appartamentino di 20 metri quadri uh, nel principato di Monaco e avevi risolto i tuoi problemi. È chiaro che 1, 2 e 3, gli organi accertatori italiani non è che sono degli stupidi, sono delle persone estremamente preparate e a cui non piace farsi prendere in giro e quindi eh, da lì sono nate delle diatribe, sono nate di accertamenti, di contenzioni che poi con, con Vittoria 9 volte su 10 della, degli organi dell'autorità fiscale italiane ehm, che eh, però hanno come dire eh, distrutto in qualche modo o quantomeno eh, dipinto in maniera piuttosto mh, pittoresca l'immagine del trasferimento di residenza, per cui da lì in poi eh, si pensa che chi se ne va lo fa esclusivamente per non pagare le tasse, senza rendersi conto che la situazione attuale non è quella di 20 anni fa, non è quella di 30 anni fa, ma non è neanche quella di 10 anni fa, Cioè, oggi è assolutamente possibile andare da un'altra parte e restaurare eh, il centro dei propri interessi sociali, familiari, probabilmente anche più facilmente che, che in Italia, economici e eh, quindi effettivamente stabilire un, un collegamento importante con il Paese di destinazione pagare e pagare le tasse lì, perché lavori lì a quel punto e, non, e il solo fatto di tornare a casa per, per il Natale non deve automaticamente riattrarre la tua residenza fiscale all'interno dei confini italiani. Quindi è un po' tutta la storia degli ultimi 50 anni italiana ha fatto sì che um, si, parli, si, si parli questo questa televisione malissimo del trasferimento o si faccia, lo si faccia passare con una pratica elusiva perché c'è chi fa finta di andare, chi apre aziende all'estero, però poi in realtà rimane in Italia quindi si mischiano una serie di fattori che hanno fatto, hanno, hanno fatto passare questa, questa immagine demoniaca del trasferimento che in realtà, abbiamo detto all'inizio, è una pratica assolutamente legale e come tale va affrontata e soprattutto eh, presa in considerazione e ehm, è portata a termine. Un'altra domanda uh, che mi fanno è uh, posso farlo anche se non sono milionario? Ecco, mi dicono Mm, sì, il trasferimento di residenza è una cosa che chiaramente uh, può fare chiunque soprattutto può fare qualsiasi categoria di lavoratore può fare il lavoratore dipendente, può fare il professionista, lo può fare l'imprenditore può fare il trader, che si occupa di trading online che investe in mercati finanziari e lo può fare se guadagna zero e se guadagna uh, un milione di miliardi è evidente che ognuno ha le sue caratteristiche ognuno ha i suoi rischi è evidente che se non hai un euro e ti trasferisci uh, alle Canarie per... Uh, per cercare lavoro in un ristorante hai un determinato tipo di, uh, di problema sicuramente minore di chi ha un determinato patrimonio immobiliare, di chi ha cariche sociali, di chi ha partecipazione, di chi investe in strumenti finanziari italiani, di chi ha aziende in Italia e vuole trasferirsi all'estero. Quindi sono in punta di diritto sono il trasferimento è lo stesso: cioè le leggi applicabili e le procedure applicabili sono le procedure applicabili sono esattamente le medesime. Però chiaramente il primo um, che ha zero ha un rischio da gestire che non è comparabile al secondo che ha un milione di miliardi che invece ha un, uh, un rischio elevatissimo e uh, da prendere evidentemente in considerazione con tutta la, la cautela del caso. Però a prescindere da quello che fai, a prescindere da chi sei, a prescindere dalla tua impresa imprenditoriale, a prescindere dai tuoi redditi, il trasferimento di residenza è assolutamente una strada percorribile e che puoi fare appunto anche se non sei... L'altra domanda: perdo la cittadinanza? No, assolutamente non perdi la cittadinanza, da cittadino italiano, il tuo passaporto eh, ti rimarrà per, per il resto della vita. Quindi ehm, sono due concetti da non confondere in maniera più assoluta: quello della cittadinanza e quello della residenza fiscale. La cittadinanza è un concetto civilistico: non perdi il passaporto, non perdi la, la, la cittadinanza italiana, quello che perdi, devi perdere se fai le cose per bene, invece, è la residenza ai fini fiscali all'interno del. Del Paese. Uh, L'ultima domanda uh, che è piuttosto importante, ma che poi ricalca un po' i temi che abbiamo affrontato fino adesso: è posso farlo da solo? Sei liberissimo di farlo da solo, evidentemente, uh, facciamo attenzione: uh, perché uh, il trasferirsi all'estero non vuol dire semplicemente leggersi l'articolo 2 del testo unico e uh, contare i giorni che rimani al di là. Del, del confine, perché molti, eh, come di rete si trovano ormai qualsiasi cosa e ehm, sembra veramente una passeggiata di salute, no? Il, il primo consiglio, la prima cosa che leggi quando vai su un sito che non è il mio, sì, basta che rimani all'estero per più di 183 giorni. La situazione è un po' più complicata di così, quindi puoi farlo da solo, ma valutiamo qual è il tuo rischio fiscale, cioè cerchiamo di capire chi sei, che cosa hai, quali sono le tue categorie reddituali, quello che ti porti dall'altra parte del confine e quello che non ti porti dall'altra parte del confine. In realtà il tema del posso fare tutto da solo è un tema piuttosto importante che voglio affrontare in maniera anche piuttosto seria e piuttosto delicata piuttosto dettagliata perché um, è vero che è possibile fare tutto da solo cioè evidentemente è una facoltà um, come dire a disposizione di tutti perché l'abbiamo detto il, il trasferimento è una libertà fondamentale dell'individuo quindi tu puoi decidere di andare dove vuoi non, de non devono esserci limitazioni quindi poi tranquilla e tra questo non esserci limitazioni sei anche tu a scegliere se, se, se farti assistere da un consulente oppure no evidentemente è una scelta come giusto che sia puramente personale. Il problema è che uh, chiaramente non essendo esperto di fiscalità internazionale, nazionale, comunitaria e quant'altro, avrai difficoltà um, a gestire determinati passaggi. Chiaramente il tuo rischio aumenta a seconda della categoria reddituale a seconda del fatturato, a seconda del paese di destinazione, quindi a seconda di una serie di elementi che prenderai in considerazione il tuo rischio nei confronti dell'agenzia dell'entrata italiana può aumentare piuttosto che può diminuire. È chiaro che ehm, il concetto che deve passare è che, però, non è una passeggiata di salute, cioè non basta scaricarsi una guida a 7,50 euro o chiedere eh, la consulenza al primo. Eh, che si inventa consulente senza averne i titoli, ma non perché appunto i titoli poi in realtà contino qualcosa, ma perché dovrebbero quantomeno nel mio caso lo sono: i titoli sono la manifestazione di un'esperienza pregressa, cioè di chi ha la capacità di evidentemente analizzare determinati dettagli della lei, delle leggi fiscali e soprattutto di chi ha, um, di chi ha vissuto con altri clienti queste, um, queste vicissitudini, perché il trasferimento è un processo appunto che non è soltanto fiscale, ma evidentemente anche un processo sociale, soprattutto che innesca una serie di, di fattori, una serie di conseguenze che devono essere uh, gestite dall'inizio, cioè prima e non dopo, e questo perché? Perché um, quando tu uh, ti, uh, ti trasferisci, hai deciso di trasferirti tu, il tuo business, la tua famiglia o tutte e tre le cose insieme ci sono perlomeno tre ordini di grandezze, tre ordini di, um, uh, di cose da prendere in considerazione cioè qual è il tuo passato banalmente, qual è il tuo presente e qual è il tuo futuro che sembra uh, un po' no? alla nostra danus ma non lo sono, adesso ti spiego perché il tuo passato è importante perché il tuo passato mh, defin definisce la tua esperienza di contribuente all'interno dei confini italiani e quindi uh, quando te ne vai devi chiederti qual è il mio passato o meglio hai bisogno di qualcuno che ti faccia un check up e ti dica esattamente quali sono i tuoi debiti in esse perché alcune volte alcuni contribuenti se ne, fanno, se ne vanno ma neanche lo sanno se non fai un estratto. Uh, da che neanche lo sai se ci sono del, del, dei, dei carichi pendenti, se ci sono delle, dei debiti sul, sul groppone. quindi devi capire quali sono i tuoi debiti, quali sono stati i tuoi debiti se li hai chiusi, perché non è che te ne vai e quel debito scompare, non è esattamente così. Poi dobbiamo capire se ci sono procedure concorsuali eh, tipo fallimenti o concordati preventivi in corso, perché potrebbero restringere in qualche modo la tua possibilità di fare impresa dall'altra parte del confine. E soprattutto dobbiamo um, avere la possibilità di gestire le cose con l'agenzia delle entrate per bene, cioè se tu te ne vai non la, lasciando aperta una partita IVA o non versando dichiarazioni, o non versando tasse legate a dichiarazioni che hai presentato che però poi non sei andato a pagare, eccetera, sono mille le possibilità di essere accertati. Tu Um, rischi chiaramente delle notifiche di queste cartelle che beh, nascono dall'Italia. Ti vengono notificati anche dall'altra parte del, del paese, del, del, del, del tuo paese di destinazione. Non basta dire non lo sapevo, come hanno fatto a sapere il, il mio indirizzo, se io non glielo dico non mi posso notificare. La cosa non è così uh, banale perché evidentemente non abbiamo a che fare con, con degli stupidi, quindi tutto quello che il tuo passato da contribuente deve essere studiato e deve essere analizzato al momento che ci spostiamo. Dopodiché L'altra cosa da prendere in considerazione, l'altro elemento, è il tuo presente. Eh, banalmente, il tuo presente che cosa significa? Significa chi sei, la, tua, la fotografia della tua situazione patrimoniale, della tua, della tua situazione reddituale in quel momento. E cioè, sei un lavoratore autonomo, hai, ehm, te ne vai nel corso dell'anno effettuato delle prestazioni occasionali, hai redditi dai mobili, hai redditi da, da fabbricati, hai redditi da, da terreni, investi strumenti finanziari, hai investito, hai, dei, del, del, hai aperto del, con, con la tua banca del, dei rapporti di risparmio gestito piuttosto che di risparmio amministrato, hai delle cariche in, oppure hai delle partecipazioni qualificate o non qualificate all'interno di determinate società in Italia o all'estero. Il punto qual è? È che questo tuo presente non è che nel momento in cui, così come il passato del resto, non è che nel momento in cui barchi la soglia sparisce, no, piuttosto ci sono delle condizioni in firi, delle condizioni in corso che vanno gestite, perché quell'immobile quando tu te ne vai ti rimani in Italia, devi sapere come tassarlo e perché... Quell'amministrazione risparmio gestito, il risparmio amministrato, quei soldi che hai investito in banca rimangono lì e devi sapere che tipo di tassazione ti applicheranno quando te ne vai, quando diventi non residente, eccetera. eccetera. Se continui a fare affari con l'Italia, se continui ad avere clienti con l'Italia, ci sono delle regole che devi conoscere, se sei un lavoratore autonomo, sia che sei un un'impresa perché altrimenti rischi di vederti uh, delle ritenute anche piuttosto grosse fino al 30% sui redditi che ti vengono erogati dall'Italia, quindi quello che è il tuo presente in realtà poi è fondamentale perché mentre sul passato magari ci può voler più tempo per farti avere una cartella esattoriale sul presente è automatico che ti vengono ad accertare, quindi facciamo molta attenzione. Punto numero 3, evidentemente dobbiamo capire qual è il nostro futuro e qui proprio siamo in pieno nostradamus, che cosa vuol dire? Che ehm, la tua attività, eh, quella che svolgi o quella che intendi svolgere o l'evoluzione di quella attuale deve essere ehm, accuratamente analizzata. Perché quando tu te ne vai in Thailandia e ti apri la società a Hong Kong, piuttosto che te ne vai in Inghilterra e ti apri una società in Irlanda, piuttosto che te ne vai in Slovenia e ti apri uh, una partita IVA-Slovenia, piuttosto che Slovena, eccetera, eccetera, le combinazioni sono infinite. Tu non è che puoi fare tutto, um, cioè che non hai nel, nel, nella tua farezza tanti, tu, tutte queste frecce a tua disposizione, devi sapere qual è quella giusta per te. E soprattutto devi sapere che impatto ha il business fatto in determinato modo, organizzato in determinato modo, a livello fiscale in tutto il mondo. Perché se tu te ne vai e apri una società all'estero, ma continui a fare business con l'Italia, allora è chiaro che non puoi completamente dis disinteressarti del mercato italiano. Ma devi sapere, per fare giusto un esempio, se ai tuoi servizi e ai tuoi prodotti va applicata l'IVA oppure no, quando vendi ai... Ai clienti italiani e così via, perché dal farlo, dal non farlo possono comunque derivare delle sanzioni, possono comunque derivare dei, dei problemi. Ancora qui dobbiamo capire da dove, chi sono i tuoi fornitori, da dove, da dove ti, ti approvvigioni e così via, quindi anche il, il dove, dove sono i tuoi dipendenti, se hai dei collaboratori eccetera eccetera, se ti affidi a un call center per le attività commerciali, dove si trova questo call center, cioè la strutturazione, la struttura del, del business, semplice o meno semplice, perché puoi essere anche solo tu e un collaboratore che però continua a trovarsi in Italia, può creare dei problemi piuttosto seri, soprattutto se non presi, eh, con, se non presi in anticipo, perché, perché poi il tema principale è sempre... Quello della prevenzione, che sembra una sciocchezza, ma fa tutta la differenza nel mondo. Perché una cosa è venire da me con la cartella in mano di, di equità dell'agenzia delle entrate, come si chiama oggi, un'altra cosa invece è venire prima e dire: eh, Ho intenzione di fare questo business, come lo devo strutturare, dove mi conviene aprirlo, eccetera, eccetera. Quindi facciamo molta attenzione a questo punto. Io ti saluto, ti ho descritto quali sono i vantaggi, quali sono i benefici e quali sono le cose a cui fare attenzione, quello che si può fare e quello che non si può fare. Adesso sta a te non perdere più tempo, non far passare ancora un anno fiscale prende, prima di prendere questa decisione, è una decisione importante ma va fatta.